Non mi toccare. Stai fermo con le mani. T Hai capito? Stai zitta, non ti muovere! Ti fai male al braccio. In Italia 400.000 bambini assistono alle violenze sulla propria mamma. Aiutaci ad accoglierli. Dona 2 o 5 euro al progetto Non toccatemi la mamma di Amici dei Bambini. Chiama o manda un sms ai 45567.